siamo a marsiglia al summit europeo delle regioni e delle città con il mio gruppo il partito popolare europeo abbiamo dato un messaggio chiaro alla russia siamo con l'ucraina siamo contro l'intervento militare che sta subendo e invitiamo tutti tutti i cittadini europei a manifestare e a mettere in piedi qualsiasi iniziativa in favore del popolo ucraino la massima solidarietà nostra del Comitato delle Regioni del Partito Popolare Europeo.